Buongiorno ragazzi, sono le 8, ma è già da più di un'ora che le bimbe si sono svegliate. Andiamo a salutarle. Prepariamo loro una super colazione per questa morning routine. Buongiorno bimbe, ben sveglie! Buongiorno Giulie! Bye. Dormito bene? Sì, io ho dormito nel lettini. Quale lettino? lettino? Con loro? Eh, sì, sì. la spondina l'hai messa? O no? Sì. Brava, hai dormito bene? Vi siete svegliate prestissimo stamattina e non è da voi, quindi vorrà dire che stasera andrete a dormire molto presto, brave! Adesso vi preparo che cosa ragazzi? Le crepe. Le crepe, come vi avevo promesso per questa super morning routine. Allora, vuoi mettere gli estate in tavola? Vuoi iniziare ad apparecchiare mentre io preparo le crepe? Io metto i tovaglioli. Bravo, Va bene. Allora, Giulia, nella lavastoviglie ci sono le posate pulite. In basso. Bravissima. E hai detto che ne hai presi due di tovaglioli. Ah un sì? Coltello, uno solo a Giulia, perché loro a voi la taglio io, vero Vanessa? Siete affamate? Sì. Una è già pronta. Dai. Chi sarà la fortunata? Dove vai che cadi? La vuoi tu, amore? Te la taglio? Dai com'è che si dice sì? Come? ma qui c'è una bimba che sta già mangiando la mettiamo una fascia nei capelli Anastasia? così magari mangiamo più tranquille no. mm? ti faccio una coda? ma quanta fame hai? arrivano eh, arrivano, ne è pronta un'altra adesso faccio l'ultima e mangiata ok? Giulia grazie prego, buona colazione minuto amore e arriva anche a te eh? l'ultima sarà la più buona dimmi amore la voglio no. un altro tanto non la mangeresti infine ma non per importanza la crepe di Vanessa comincia a gustarti la crepe per poi pensare di mangiare il McDonald's. mac McDonald's. ma come? Ma non mi piace ti piace la mia crepe? è buona? Sì. No. purtroppo non ho finito lo zucchero a velo ma non cambia niente perché lo zucchero a velo la addolcisce e basta e la decora Ani, hai tutto. finito tutto ma adesso è un pollo Vanessa l'aveva presa per ultima la crepe non poteva finire per prima poi bisogna mangiare con calma brava brava e tutte la mia crepe allora è stata buona anche questa volta ma senti non raccogli la nutella nel piatto ah mi pareva strano mi pareva molto ma molto strano. Vediamo un po' come si fa. Così si sorride. No, non ti va amore, non mangiarla, brava. Poi dopo dobbiamo mangiare qualcosa in senza... Ok, perché? perfetto. Adesso faccio colazione io e poi andiamo a lavarci i denti. Sì, adesso E ci fare. vestiamo. Ok ragazzi, le bimbe hanno fatto colazione, adesso tocca a me mangiare la mia crepe super proteica con mirtilli fumore, e sciroppo d'acero. Ci vediamo dopo e continuiamo la nostra morning routine. Ah, no. Permesso! Ma allora siamo ancora qui? Sì! Allora, quando volete vi lavate i denti, vi preparate che poi andiamo al McDonald's. Sì, quando sì. sarà ora? Ah no? al Burger King hai ragione sì. va bene? Sì! e poi veniamo cosa state giocando? a con ah, i gatti io ho messo praticamente siamo sorelle guardate venite <ride> <regalo. G> ragazzi, ragazzi venite guardate quante skin no? e mi piacciono un sacco questa, questa e questa e io mamma prima ho vinto due corone veramente sei diventata la regina io ho cinque corone in tutto però wow. io ho, vale con corone ho? e sette <ride> quante vale? no sette Poi mia, qui? Guarda, guarda la strega vediamo ma che carina guarda lei e che Giacomo questo giuli ha vinto appena questo giuli veramente sì, amore adesso mio. perché ha detto mamma, ti ma ti che sono già poti mamma diga questo non so il, le il leone è eh, questo guardate io non ha una faccia questo <ride> guardate, ragazzi <ride> io ho fatto tutti questi questo guardate, sembra Spider-Man. ragazzi guardate morto. io ho fatto tutti questi e sì. adesso devo fare questi guardate e questo qui che balla che a Vanessa mandato. Ok, e anche pugno va bene, va bene. Sopra, va bene. continuate a giocare che io vado a prepararmi Andate, poi quando siete dite, pronte ragazzi, andiamo va bene è ancora prestino per andare a mangiare 10 esatto, infatti. Mi piace va bene. Sì, sì. Abbiamo due uomini. Ah si? Sì? Siete sì. identici? E poi sì. vero. Invece, abbiamo tipo questo, vero? Fai vedere. Io ho il pinguino questo. uguale a lei, invece, guarda, simile! Sì, e questi personaggi si guadagnano eh, nel me, tempo? No. Eh, no, no, io perché tu mi hai comprato quella cosa lì, quindi ho Ah, hai più personaggi. Dammi sì, okay. no? va bene. Noi ci aspetta, noi abbiamo il pinguino uguale, dai, fai vedere. Due pinguine mm. e poi vedo lei sul computer a queto vero è queto sul sì, su, tablet ah. <ride> ok bimbe io vado a prepararmi va bene va bene, va bene. che va bene. succede Anima tu ti sei già cambiata sì ok ah, devi il allora adesso Giulia sceglierà l'outfit di Vanessa di questa mattina Questo è il suo armadio, Sì, sì. è l'armadio di Vanessa. Questa come Anastasia? Sì. Lo stesso colore di Ani ah, con un cino morbido. Ti sei già lavato i dentini? No. Va bene, si, sì, lo so. Mm. Questi ok hai scelto quindi i pantaloni di jeans rosa e la maglia azzurra come Anastasia perfetto andiamo a lavarci i denti? così poi vi cambiate E fammi vedere un attimino come sei elegante questa mattina amore come sei elegante per andare al Burger King direi che sei perfetta Guarda che è presto per andare al Burger King, puoi anche abbandonare un attimo la borsa. Andiamo anche tu, tu col pigiama. E la borsa. Anche di Smarty. Allora Vanessa con questa borsa e il pigiama stai benissimo, benissimo però... Ah, anche così guarda. Ecco, secondo me con Tom già arriva. facciamo una cosa. Andiamo a lavarvi i denti. Mamma, guarda, faccio una mangiare, ci credi? Sì, vediamo. Guarda. Guarda. Voilà. Ah però. Guarda, anche le ma sei perfetta, lunedì mattina ti voglio così eh, Quindi la porta la riapri già pronta, va bene? Davide. Ok, andiamo a lavarci i denti Bravissime bimbe Tu ti lavi i denti con la borsetta <ride> Merendina con la pesca In attesa di andare a mangiare Eh, avevate fame? Sì Ma questo gioco deve essere stupendo Perché sì. è da 24 ore che ci giocate È così bello? Sì mm, Babì scaricatelo si chiama? Guys, stumble guys va bene bimbe si va a mangiare sì. che fame che mi è venuta anche a me adesso andiamo? cominciate a salire in macchina? ragazzi si chiama Dada Burger King e sono contentissima e non vedo l'ora perché ho famissima dietro chi abbiamo? Giulia e Anastasia Ciao. avete fame? si sì, moltissima sì, Ok, siete felici di andare al Burger King? Sì, che sì, ho sì, capito perché lei ha detto moltissimi e ho detto tantissimi. Ah, siamo arrivate, andiamo. Ciao Jenny, Ciao. bentornata. Hai fame? Molta Anch'io, anch'io. Bene. Allora, Ani, tu cosa prendi? L'appimil, quello okay. che è Pimil? Mamma, l'Eppimil! Ci pensi Ciao tu? Lo yogurt! Sì, lo yogurt dopo, come, come drink in più. Ok? Sei capace, Vane? Okay. Quando vi chiamo venite a mangiare, ok? Fate attenzione ad Anastasia, non toglietele mai gli occhi di dosso, eh! Grazie! Buon appetito! È arrivata la pappa! Poi qua ci sono dei colori e degli album forse da disegno. Di chi è il toast? È tuo? Allora, cosa avete ordinato? Tu hai ordinato il toast, i nuggets, le patatine. Anastasia il toast, anche lei, nuggets e patatine, come, come Vanessa. E tu invece, Giulia, il panino con i, le patatine e i nuggets, anche te. Adesso ti metto un po' d'acqua. Buon appetito! Momento disegno, ma cos'è che ci hanno regalato qui al Burger King? Eh? Un bel foglio con un disegno da colorare. Vediamo Jenny cosa sta facendo. Wow, bravissima. Guardate com'è brava Jennifer a disegnare. Sei veramente brava. Siete tutti degli artisti in questa famiglia. Lei è la mamma di Jennifer e di Giulia, ciao. E fa delle torte bellissime. Grazie. Prego. Allora, amore, voi due siete in pausa? Relax, avete mangiato bene? Ti sei divertita in questa giornata con noi per 24 ore, Giuli? Eh? Bene, mi fa piacere. Avete dormito poco, ma fa niente. Stasera si va a dormire presto, che bello. Guardate, ragazzi. Vediamo, fammi vedere. credevo che facessi una verticale eh dai con questa musica di sottofondo <ride> con la giravolta brava bimbe giornata finita c'è un sacco di sole vero? Giulia, noi ti salutiamo, eh? è stato un piacere che tu sia stata con noi e, e rifaremo sicuramente questa giornata, va bene, intanto buon inizio di scuola, eh? mi raccomando, con impegno e con buona volontà, eh? anche te Vanessa, eh? e anche tu Anastasia che quest'anno inizi la scuola, Jenny saluto anche te, Ciao. ciao! Buon inizio di scuola anche a te E anche a te Dani Ciao. Non buon inizio di scuola ma Sarò contentissima che tornano a scuola Infatti poi sì. magari io e te ci vediamo sì, sì, Va bene? Vediamo eh, sicuramente sì. sì Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video Ciao! Ciao, Ciao. Ciao.